Grazie Presidente, abbiamo già discusso in quest'Aula la questione del tema della cocciniglia e del problema che genera sui pini di Roma, eh, Roma Capitale. Credo che insomma, le opposizioni non vogliano proprio ascoltare quello che in realtà è stato fatto da questa amministrazione e la, le conclusioni che ci sono state nella Commissione che ha presieduto in modo perfetto il presidente Daniele Diaco. E, mh, in questa commissione sulla Cocciniglia noi abbiamo invitato tutti i massimi esperti che c'erano a livello nazionale, abbiamo invitato eh, il Ministero delle politiche agricole, eh, la, la Regione Lazio, il Comune di Roma, c'è stato eh, l'Ordine degli Agronomi. Eh, dunque questo tema si sta affrontando con assoluta serietà e assoluta predisposizione a, a risolvere la, la questione. Ehm, è stato detto, lo devo ripetere, in quest'Aula dal rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole che molto presto, allora innanzitutto tutti, tutti i soggetti dicono che questo è un problema molto, molto grave, che, si sta, che si sta, ehm, sta in tutta Italia si sta avendo delle ripercussioni e una soluzione vera, immediata, in questo momento non c'è. Eh, si sta tamponando il problema. A me personalmente ha fatto piacere sapere dal servizio Giardini di Roma Capitale le azioni che stanno intraprendendo per contrastare nei limiti del possibile questo fenomeno e ascoltare l'ordine degli agronomi che ne più rappresentanti hanno sostenuto che l'agire del, del servizio Giardini di Roma Capitale è assolutamente corretto, per cui già questo è una cosa importante. Il punto è che il Ministero delle politiche agricole sta predisponendo delle linee guida, delle istruzioni da dare a tutte le regioni su come comportarsi nel breve e nel lungo periodo su questo fenomeno. Il rappresentante del Ministero ha dichiarato in Commissione che sono prossime, è prossima l'uscita di queste linee guida che verranno immediatamente distribuite in tutta Italia, a tutte le regioni e tutti i comuni e solo allora noi potremo quantificare l'impegno economico per risolvere questo problema. Fare azioni preventive al buio, come sta facendo questo emendamento di Fratelli d'Italia, non è opportuno perché bisogna fare una valutazione vera, puntuale. Per questi motivi e per la serietà con cui si sta affrontando questo tema, questa maggioranza voterà no a questo emendamento. Grazie.